Oggi parliamo di tre bellissime idee regalo da fare a San Valentino. Alla fine di questo video avrai la possibilità di avere uno sconto a te dedicato per fare un meraviglioso regalo di San Valentino. Perché fare un regalo personalizzato? Innanzitutto è un regalo fatto da te. Quindi dovrai prendere un'immagine o ideare qualcosa e quindi chi lo riceverà avrà una percezione di un regalo veramente pensato e veramente ricercato e soprattutto è fatto da te per il tuo partner. Vediamo insieme alcune idee interessanti per un regalo personalizzato. La cosa migliore da fare sicuramente è trovare una foto con un bacio. Un'altra idea potrebbero essere invece le vacanze fatte insieme, dove sicuramente avrete amoreggiato oppure un'altra cosa meravigliosa che spesso vedo fare soprattutto quando vedo delle grafiche dei miei clienti è usare i filtri di instagram dove magari insieme vi siete fatti una foto e insieme poi l'avete modificata. Una chicca che ti posso dare veramente bella è quella di inserire lo Shopify code quando ascoltate una canzone, avete una specie di codice a barre che trovate sotto tutte le canzoni. Fate uno screenshot del codice e inseritela all'interno dell'oggetto personalizzato che volete fare. Ogni volta che avrete sott'occhio l'oggetto personalizzato, grazie a Spotify, potrete scansionare il codice e ascoltare la vostra canzone preferita velocemente. I prodotti più personalizzati e indicati per San Valentino sono tre. Il primo è sicuramente la cover personalizzata è una bella idea perché potrete anche realizzare una cover di coppia quindi dividendo a metà una fotografia nella cover di lui la foto di lei e nella cover di lei la foto di lui e quando le due cover verranno messe vicine formeranno la vostra foto un'altra idea molto valida è il cuscino perché ci si riposa sopra e ovviamente ci si trascorrono dei bei momenti. Un'altra idea potrebbe essere il quadro, perché entrando in casa immediatamente si vede una vostra fotografia. Quando fate un regalo personalizzato, attenzione ai tempi di consegna. Infatti il vostro prodotto non è pronto, come ad esempio succede quando comprate qualcosa su Amazon. Dovrà essere stampato e quindi personalizzato con la vostra foto. Questo richiede un po' più tempo, quindi ordinate qualche giorno prima e non riducetevi all'ultimo secondo. Come vi avevo promesso, ecco per voi uno sconto per una cover personalizzata. Vi basterà andare sul sito coverpersonalizzate.it e inserire il coupon IDEANDU30. Mi raccomando, Ideandu è scritto con due O. Bene ragazzi, un saluto a tutti, buon San Valentino e ci vediamo al prossimo video!